Buonasera, sono Laura Antichi, vi volevo parlare delle novità di Meet per ottobre 2020. Innanzitutto non permette di partecipare a più di 100 utenti, ma le chiamate rimangono illimitate per durata fino a marzo 2021. Andiamo. Ora ad aprire un Meet, sono in ambiente G Suite, apro Meet, partecipa a una riunione o avviala, inserisci il codice o il nickname della riunione che è importante, inserirò Anitel. Continua, l'accesso in corso, quindi è in preparazione, come vedete si chiama Anitel, questo è il nickname, ma già da questa interfaccia ho una novità che è quella se avessi attiva eh, la fotocamera che non, non ce l'ho attiva perché con la registrazione mi è impossibile avere eh, eh, doppia fotocamera potrei attivare già da qui la sfocatura dello sfondo per eh, quindi eh, in, in, impedire eh, di vedere quello che mi sta dietro per offuscare quindi il mio background vado in partecipa e eh, mi dà i soliti dati che posso poi ah, condividere perché gli utenti si ah, colleghino chiudo perché quello che eh, mi importa è far vedere le nuove funzionalità apro innanzitutto la eh, chat come vedete eh, ho eh, gli utenti questi sono gli utenti, sono solo io in questo momento ho il subscribe e ho la chat eh, posso mandare quindi questa è la funzione classica la funzione della chat classica, ho mandato un messaggio. La funzione nuova è quella che riguarda a desi... questa icona costituita da un triangolo, un quadrato e un cerchio, che mi apre la possibilità delle domande e delle risposte. Molto interessante perché rende interattiva sicuramente eh, la videoconferenza. E mi permette di, eh, permette di proprio organizzare anche queste, eh, questi sondaggi. Esempio, durante un meet, il docente potrebbe chiedere eh, agli studenti, avvia un sondaggio, se hanno capito, se hanno avuto, fai una domanda, quindi avete capito. e uh, poi in base alle risposte potrebbe tarare e dare uh, quindi una nuova definizione, un nuovo chiarimento e, e quindi ci sono le opzioni, mettiamo tanto per vedere sì, no, mettiamo non so, eccetera. E, uh, poi posso aggiungere altre opzioni, posso cancellare, lanciare uh, le domande che, uh, a cui poi uh, uh, uh, gli utenti risponderanno, posso attivare e mostrare i risultati a tutti, eh, mh, quindi è una cosa uh, molto collaborativa. e eh, chiede agli studenti proprio di eh, intervenire durante eh, la, la lezione con, eh, spingendoli, stimolandoli poi al, a chiedere chiarimenti nelle domande e nelle risposte. Ecco, eh, fai una domanda, una domanda, potrebbe essere la domanda, eh, poi meglio il concetto vedete che ho la possibilità di uh, 300 uh, caratteri ne ho fatti 33 pubblica ecco e La domanda può essere contrassegnata come nascosta, può essere cestinata, può essere votata con un voto positivo. Andiamo ora nei tre puntini e vediamo un'altra eh, novità, è quella del modifica layout per la visualizzazione degli utenti in griglia ed è possibile eh, quindi attivare fino a 49 uh, utenti visibili uh, pertanto non è più indispensabile uh, grid view andiamo di nuovo nei a, a tre puntini e uh, mh, vedete che anche nei tre puntini c'è la possibilità di attivare la sfocatura dello sfondo ma interessante la lavagna la Jam dice se voglio aprire una nuova lavagna che può servire per il brainstorming per lo scambio o per il lavoro collaborativo quindi avvia una nuova lavagna non l'ho scelta da Drive e um, se noi ora eh, andiamo, ecco, si caricheranno pianino, pianino tutte le funzionalità della lavagna, della lavagna online che ha come novità la casella di testo, sempre eh, nelle novità di eh, settembre-ottobre, e ehm, eh, eh, questa eh, lavagna, poi il link a questa lavagna sarà visibile nella chat e gli studenti potranno eh, copiarsi il link comunque eh, la, di, eh, di questo file in uh, drive e eh, partecipare quindi alla eh, eh, proprio mh, alla chat sia sì, partecipare al, sulla lavagna una cosa però uh, molto sgradevole è che è stata uh, abolita la possibilità, come vedete non compare più nei tre puntini, di uh, registrare uh, la web conferencing e questo è uh, un difetto molto grave perché la registrazione è importante per gli alunni o per coloro che sono assenti e per anche l'inclusione perché i ragazzi che hanno maggiori difficoltà e maggiore lentezza potrebbero risentirsi la web conferencing seguendo i loro ritmi ma per ovviare a questo inconveniente si potrebbe ad esempio scegliere un uh, registratore esterno che potrei, io consiglio uno online che potrebbe essere Appleware Soft registratore online gratuito dello schermo con cui uh, poi si potrebbe eh, fare questa operazione di registrazione buonasera